E quindi andiamo al tema delle banche centrali, cosa fanno le banche centrali? Le banche centrali attraverso un'azione eh, un di politica monetaria, come viene chiamata, che poi vi descriverò mh, in termini teorici, come se così vogliamo chiamare, cosa fa la, la, la, la banca centrale? La banca centrale prende la curva di domanda e la sposta verso destra, molto semplicemente, creando le condizioni, come si dice, stampando moneta, cioè cercando di spostare verso destra la curva di domanda come consegnando denaro a chi fa domanda. Possono essere le imprese, le banche che poi finanziano le imprese, rendendo più agevole per tutti avere a disposizione denaro per poter fare gli acquisti. Quindi l'offerta rimane inalterata perché è quella di prima, nel breve periodo l'offerta non cambia, le imprese sono quelle, la, la produzione è quella. Ma la curva si sposta verso destra e genero PIL attraverso la crescita attraverso una politica monetaria, come si dice, espansiva. Qual è il limite della politica monetaria L'inflazione Vedete che quando si sposta verso destra la curva di, eh, di domanda, si aumenta la quantità, ma anche i prezzi. E sapete quanto le banche centrali tendano a guardare l'andamento dei prezzi, perché il prezzo l'inflazione è, è una cosa brutta quando supera un certo livello. L'inflazione normale è a 2-3%, oltre il 3% comincia a essere un fenomeno redistributivo fastidioso che genera incertezza, quindi non si gradisce l'inflazione. In generale l'inflazione è male, diciamo così. Quindi quando si sposta la curva verso destra il problema è l'inflazione, ma oggi voi capite che l'inflazione non c'è, proprio non c'è, e quindi puoi spostare verso destra la curva finché ti pare. Ok? Sul punto ci torniamo tra un attimo. La banca centrale quindi di ogni paese ha caratteristiche diverse e peculiarità, ogni, ogni paese ha la sua banca centrale, particolare la situazione dell della, della, della, della banca centrale europea perché si, si chiama l'eurosistema, in realtà la banca centrale europea non esiste, esiste un sistema di banche centrali nazionali che in federazione creano questa idea della banca centrale europea. Però meno male che c'è, poi vi, vi, vi dirò due o tre cose su questo punto, però rimaniamo ancora sul teorico e guardiamo questa l'equazione di Fischer. Allora la massa monetaria che vuol dire sostanzialmente tutta la moneta che abbiamo in questo momento in tasca e tutto ciò che possiamo spendere in breve periodo di tempo perché nel conto corrente, nei depositi, praticamente la massa monetaria è il potenziale di spesa che noi possiamo fare così e spendere. Quindi oggi pensiamo un momento, ciascuno di noi, quanto potrebbe spendere in totale nel, nella prossima settimana. Spende tutto quello che ha. Chiaramente ha bisogno della moneta per farlo. Quindi la massa monetaria è pronta per la spesa. La massa monetaria moltiplicata per la velocità di circolazione della moneta, cosa vuol dire? Vuol dire che la massa monetaria, è chiaro che se io vado dal benzinaio e pago la benzina 50 euro, io prendo le mie 50 euro e do a lui. E lui con quei 50 euro fa a sua volta delle cose. Quindi i miei 50 euro circolano in un anno, quindi quella massa monetaria non è importante quant'è, ma non solo è importante quanto è la massa, ma quante volte circola, perché questa fa domanda, vuol dire domanda, velocità di circolazione della moneta. Questo è un concetto chiave di cui poi ci torniamo. M per V deve essere uguale ad O, output produttivo misurato in termini, in qualche modo, aggregato, moltiplicato per il livello dei prezzi. La, la, la sinistra e la destra devono essere uguali e non possono che essere uguali. Ok? Quindi pensiamo un momento: se la banca centrale aumenta M, cosa può accadere? A parità di V, o aumenta O, o aumenta P, o aumentano tutti e due naturalmente. Ma l'obiettivo della banca centrale qual è? Quello di aumentare M e far salire O. Tenete presente che l'autoproduttivo non è invenduto, eh? è l'autoproduttivo venduto quindi il prodotto interno lordo diciamo così del paese il livello dei prezzi può salire di più se la curva verde, quella curva di prima è inclinata molto è molto ripida per cui lo stimolo produce solo inflazione e allora la banca centrale non può fare niente perché se lo stimolo produce solo inflazione non ha prodotto vera crescita occupazione evidentemente, se però quella curva è un pochino più eh, piatta allora la banca centrale è contenta perché aumentando la moneta crea Uh, crea occupazione quello che ha sempre detto Draghi le riforme strutturali le riforme strutturali le riforme strutturali l'efficienza tut era tutto una, una, una, come dire, una comunicazione per dire guardate che se io avessi una curva più piatta io potrei fare di più per la crescita ma se la curva è ripida io posso fare di meno ora naturalmente ripeto in questo momento l'inflazione non c'è quindi il problema si pone relativamente mentre il vero problema di oggi è V, quanto circola la moneta. Cioè se tu dai moneta alla gente che non la spende, è moneta sprecata. Questo è il limite della banca centrale. Oggi la banca centrale ha bisogno di gente che vada a chiedergli soldi per fare delle cose, perché la banca centrale europea, ha, e anche quella americana, ha dato soldi, è disponibile a dare soldi, ma se questi soldi, se questa moneta viene presa e non viene utilizzata per domanda, fare investimenti, fare i consumi così, è moneta sprecata, rimane lì, dormicchia. M sale, V scende, M sale, V scende e tutto rimane fermo come prima. Questo è uno degli elementi chiave di cui dobbiamo parlare. Le banche centrali usano i tassi di interesse, questi sono i tassi di interesse della Federal Reserve. Perché usa il tasso di interesse? Come prima arma? Perché naturalmente se, come ha fatto la banca centrale americana, l'ha portato a zero il tasso, questo vuol dire che il, il costo del denaro è zero. Questo vuol dire che tu puoi usare denaro, prendi a prestito a tassi bassissimi. Quindi anche se tu hai una modesta idea di investimento che rende il 3, il tuo processo produttivo rende il 3, ti conviene metterlo in atto. Cioè a livello zero, chiunque abbia una cavolo di idea, si può finanziare a tasso zero e portare avanti quell'idea. Certo con un tasso all'1,5 o al 2,5 o al 4 c'è un filtro perché o il processo produttivo rende più del 4 o del 5 oppure nessuno prenderà prestito i soldi per finanziare un processo produttivo che ha un rendimento inferiore a quello che è il costo del capitale. Quindi abbassando i tassi è il primo stimolo positivo. In Europa lo sapete i tassi sono negativi quindi più comodo di così ci, ci dovrebbe essere un fiorire di, di iniziative economiche che sono naturalmente eh, fortissime, ma il tema naturalmente è che l'iniziativa economica è incerta. Un'altra cosa che volevo farvi vedere, prima di, di, di, di, di eh, passare oltre, è un concetto importante. Quando parliamo di banca centrale che stampa moneta di che cosa parliamo? Perché altrimenti evidentemente noi possiamo fare confusione. La banca centrale, la banca centrale è una banca e come tutte le banche ha un bilancio, il bilancio è costituito da un attivo e un passivo, il passivo e l'attivo, il passivo sono i debiti della banca centrale, l'attivo sono i crediti della banca centrale, come tutte le banche, è una base. voi guardate il bilancio della banca centrale come fosse una banca, ha al passivo le passività, cioè i debiti e un po' di capitale, capitale proprio e eh, all'attivo ha i crediti. Cosa vuol dire quindi per una banca centrale creare moneta? Vuol dire che io faccio credito a questi soggetti, estero, tesoro, banche e imprese, ho messo new perché questa è una, una roba interessante, usando che cosa? Per fare prestiti io ho bisogno di finanziamenti. Come fa la banca centrale a avere le risorse che gli consentono di dare soldi a questi signori? Dare i soldi alle banche, comprare i titoli del tesoro, comprare valuta estera, se c'è bisogno naturalmente. Dare i soldi direttamente alle imprese. Ecco, deve eh, eh, la banca centrale, centrale è l'unica banca che paga eh, i debiti con i propri debiti. Cioè, sostanzialmente, il circolante che è la base monetaria sono le passività della banca centrale la banca centrale quando stampa moneta sta facendo debito però è un debito strano perché se noi andiamo in banca centrale e gli portiamo un foglio da 100 euro e dice guarda sono venuto a riscuotere il mio credito la banca centrale ti dice vuoi due pezzi da 50? vuoi 10 pezzi da 10? perché attenzione la moneta che la, la, scusate, la base monetaria si chiama non è moneta la moneta è un concetto più esteso l'abbiamo detto prima la base monetaria cioè il contante che noi abbiamo nelle nostre tasche in questo momento sono crediti nei confronti della banca centrale ed a valore legale, questo è fondamentale, eh? ha valore legale, cioè nessuno può rifiutarsi di ritenere ad un'obbligazione se io ti consegno la base monetaria. Questo è potentissimo perché vuol dire che il credito si estingue pagando l'euro. Io non posso pretendere una cosa diversa, non posso pretendere pezzi di carta, oro o eh, sedie per, per il rimborso, della... quindi questo è importante. Quindi quando la banca centrale stampa moneta, trascuriamo ora le riserve bancarie che ci porterebbero fuori strada, non ci interessano, quando la, ba la banca centrale per esempio dà soldi alle imprese stampa moneta, cioè mette in circolazione, perché ho messo new? Perché oggi la per esempio la banca centrale americana e la banca centrale europea sono disponibili a comprare i titoli delle imprese, i titoli obbligazionari delle imprese, cioè danno direttamente i soldi alle imprese, questa è una cosa naturalmente molto importante, ma bisogna che le imprese li chiedano, li chiedano cioè le imprese devono chiederle, altrimenti la banca centrale darà alle banche, le quali banche le daranno alle imprese, ma le imprese bisogna che le chiedano, e c'è bisogno di credito, naturalmente la banca centrale può anche usare il circolante per comprare titoli di Stato, e questo la Banca Centrale Europea lo può fare solo sul mercato secondario, non sul mercato primario. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la Banca Centrale non può partecipare direttamente, cioè non può consegnare direttamente i soldi allo Stato. Bisogna che prima glieli consegni qualcun altro. Questo qualcun altro prima consegni i soldi allo Stato, famiglie, imprese, istituzioni, compra titoli di Stato, quindi deve comprarli, una volta comprati, questi signori li possono rivendere sul mercato alla Banca Centrale Europea. Quindi alla fine li compri e poi li vendi. Però, certo, nel, per comprarli deve avere voglia di comprarli. Cioè, devi avere voglia di farlo. E se hai paura, se hai, non temi il default dello Stato, questo funziona meno bene di quello che invece è negli Stati Uniti, che la Fed decide di comprare direttamente i tiro di Stato. Cioè, consegna eh, a Trump direttamente il quattrino. Immediato. Cioè, eccolo là. Questo è il quattrino. Da noi tocca fare uno sforzo un po' diverso. Perché? Perché il trattato vieta questa attività di acquisto sul prim mercato primario. Però il trattato non vieta l'acquisto sul primario di titoli delle imprese, mentre vieta l'acquisto sul primario di titoli del tesoro, si sono dimenticati di scrivere questa roba qua. E quindi la banca centrale in questo momento sta sfruttando questa opportunità. Cioè dice io se mi portate delle obbligazioni care imprese, io ve le compro sul primario, diretto, voi non dovete cercarvi qualcuno che ve le compra ve le compro io direttamente, che naturalmente è una cosa molto potente eh, gli strumenti non convenzionali di eh, politica monetaria sono appunto la creazione di base monetaria la creazione di base monetaria acquistando titoli acquistando titoli del debito pubblico che naturalmente hanno una potente forza di stimolo dell'economia, questo è ciò che è stato fatto dopo la crisi del 2009, e in particolare dalla Banca Centrale Europea dopo la crisi del, del debito europeo nel 2011, quando per fronteggiare il, il, il momento difficile la Banca Centrale Europea ha fatto quello che viene chiamato il quantitative easing, che vuol dire altro stampo qua a fronte di prestiti che faccio a questi soggetti. Quindi il bilancio, l'attivo delle banche centrali in qualche modo misura quanti soldi hanno dato all'economia e qui vediamo in questo grafico aggiornato a marzo, vedete come la Federal Reserve, guardate la linea rossa, la Federal Reserve ha creato tanta moneta, tanta base monetaria tutto questo periodo, poi aveva smesso, 2014 2015 ha smesso, poi addirittura stava cercando piano piano di tornare alla normalità, poi però all'improvviso track sono subito tornati, questi sono trilioni di dollari, il bilancio è ritornato, vedete, molto più su di prima. La Banca Centrale Americana ha stampato in modo molto vigoroso. Però guardate, anche la Banca Centrale Europea, eh, la, linea, la linea azzurra sta salendo, perché anche loro hanno ripreso a fare quantitative easing. Quindi l'attivo della Banca Centrale è, questo è un quadro di tutte le banche centrali principali, Banca Centrale Europea, vedete come da qui a marzo, tac, c'è il coso, questo è la Fed, questa è la, è la Private Bank of China, che Public Bank of China, quindi la banca centrale cinese, che tutto sommato, però i dati sono girati a febbraio, non so perché, questa è la banca giapponese, vedete, zac e questo è il totale se si esclude la banca cinese. Questa signora, lo sapete chi è, si chiama, eh, si chiama Christine Lagarde, è una signora che non è partita benissimo, ma probabilmente un po' timidina insomma, un po' insomma, ha fatto qualche piccolo errore eh, parlando soprattutto del fatto che la banca centrale non si preoccupa dei tassi, dei titoli di Stato dei singoli paesi in realtà si è preoccupata e come perché ha, ha, ha cominciato da quel momento proprio subito dopo averlo detto quindi è chiaro che ha cominciato a comprare come una pazza titoli di Stato sul mercato secondario perché è l'unica cosa che può fare e ha pubblicato un bell'articolo sulla, sul Sole 24 ore che io vi consiglio di, di, di, di leggere perché è un articolo che ci racconta, eh, se poi abbiamo tempo lo possiamo guardare, che ci racconta quello che sta facendo la Banca Centrale Europea per far arrivare i soldi alle famiglie e alle imprese. E sta facendo veramente di tutto, al di là ovviamente di quello che poi viene detto di queste cose cattive. E la signora non è sciocca, non è per niente impreparata. È brava mm, può essere più o meno simpatica ma è brava e infatti guardate la signora che cosa ha fatto una cosa geniale eh, quando Draghi fece il quantitative easing si chiamava eh, eh, purchase eh, public sector eh, purchase program programma di acquisto dei titoli pubblici che era il quantitative easing importante la signora Lagarde, invece di aumentare il vecchio public sector, invece di continuare in quella direzione, ha creato un nuovo piano, il Pandemic Emergency Purchase Program, cioè qualcosa di dedicato alla pandemia. Che è una cosa interessante perché? Perché ha cambiato le regole. Per esempio, mentre prima c'erano le regole di limita che limitavano l'acquisto dei titoli pubblici italiani, a una percentuale del totale del debito, cioè non, la banca centrale doveva acquistare i titoli di tutti nella stessa proporzione, quindi va bene, però naturalmente è meno potente. No, no, lei nel pandemic tra compra quel che vuole, si compra pure i titoli greci, ha detto: Non me ne importa niente, compro anche quelli greci. Compro tutto. Qualunque cosa ci sia bisogno, io compro. E appena l'ha detto, chiaramente il rischio di, di, di percepito dal. Da, da, da, da, dal, dal mercato dell'Italia dell si è ridotto perché c'è la banca centrale che compra pandemic emergency quindi qualcosa di dedicato ovviamente provvisorio il totale del pandemic emergency è 750 billion che non è esattamente poco sono veramente molti soldi ovviamente è provvisorio nel senso che finché ci sarà bisogno lei farà questo pandemic e però è, è, è, è di grande impatto quindi Cosa sta facendo la Banca Centrale Europea? Prende la curva di domanda e la sposta verso destra. O meglio, ci prova. Nel senso che fate domanda, avete idee, avete idee, investimenti, avete bisogno di soldi per pagare gli stipendi, perché questo è lo stato attuale delle imprese, avete bisogno di soldi per pagare gli stipendi, venite a prenderli. Non licenziate la gente, perché avete la possibilità di prenderli a tasso zero, quasi. Quindi, insomma, non è un qualcosa da poco. La politica monetaria è qualcosa di veloce, eh? agisce in fretta, perché agisce in fretta? Perché non è politico, non è politico cosa voglio dire? Voglio dire che il tema è, eh, quelli sono tecnici che fanno quello che ritengono opportuno e soprattutto a livello europeo è, è l'unico organo che lavora a maggioranza, quindi non è all'unanimità, ci sono quelli che votano contrario, chi vota contrario si attacca, la maggioranza vince e quindi le cose si fanno perché a maggioranza le cose si fanno si aspetti l'unanimità come abbiamo visto in altri settori, le cose non si fanno. Tuttavia, Draghi. Quando eh, ci fu la, eh, recentemente il 12 settembre 2019, quando lui fece l'ultimo discorso annunciando che visto il, il, il rischio di rallentamento avrebbe aumentato un po' il quantitative easing di nuovo, Draghi ha nella sua conferenza stampa di, disse, la politica monetaria non basta serve un'unione fiscale e questo naturalmente è il tema cruciale perché serve un'unione fiscale? perché come vi, vi ho detto la domanda chi può crearla? Eh, la domanda la può creare in modo più diretto e più immediato l'unico che può decidere di farle la spesa, cioè la spesa pubblica c'è poco da fare mentre se tu dai i soldi all'impresa bisogna che l'impresa abbia voglia di prenderli o oh, Magari preferiscono licenziare piuttosto che pagare i lavoratori, magari non hanno idee di investimento, magari stanno smantellando gli impianti, pensano di vendere, l'imprenditore ovviamente fa quello che ritiene più utile, anche se c'è una banca centrale disposta a dargli soldi non è detto che li prenda, ma anche noi stessi eh, evidentemente possiamo decidere anche che vista l'incertezza risparmiamo di più e, e, e povero Draghi, cioè povera Lagarde non, non, non, non riesce a fare quello che vorrebbe. La politica fiscale invece è potentissima, questa è veramente potentissima perché fa domanda direttamente, cioè fa domanda, naturalmente fa domanda ma per fare domanda bisogna che abbia i soldi e qui la banca centrale ovviamente è a posto, dice vuoi soldi io te li do, non direttamente per carità perché non può, indirettamente diciamo, mentre in America lo fa veramente. Eh, di, di dare i soldi direttamente allo Stato e lo Stato le spende con decisioni di spesa che sono le decisioni di spesa immediate e molto forti ovviamente politiche dove spendiamo i soldi eh, ragazzi dove spendiamo i soldi è una decisione politica la spesa pubblica eh, io quindi non voglio entrare ora in dove certo si spende cosa fa quindi la politica fiscale? prende la curva di domanda e la sposta verso destra adesso quindi noi agiamo dobbiamo agire in questo senso abbiamo bisogno di spostare la domanda verso destra e di salvare la capacità produttiva delle imprese. Con una brutta metafora possiamo dire che oggi molte imprese hanno bisogno di essere intubate, esattamente come, come le persone purtroppo, cioè se, no, se non stai attento rischi di che quelle imprese muoiano e se muoiono evidentemente l'occupazione, la disoccupazione sale tantissimo e ci mancherà capacità produttiva e se ci manca capacità produttiva noi perdiamo perché vincerà chi ha capacità produttiva e ha difeso le sue imprese. Questo è il senso, la grande sfida. Se in Germania mi difendono le imprese, anche se oggi non vendono un cavolo, ma, li, ma rimangono calde, e in Italia invece falliscono come mosche, è chiaro che poi dopo cosa succede? Quando c'è domanda nuova, e quando c'è domanda nuova eh, a vantaggiarsi sono i, i, i tedeschi, evidentemente, dico gli, i tedeschi tanto per fare il solito esempio, però è anche un esempio vero di quello che stanno facendo, o gli americani piuttosto che i cinesi. Noi la perdiamo la partita eh, perché se noi creiamo domanda ma non difendiamo l'offerta cioè non, non antubiamo le imprese per farle sopravvivere in questo periodo chiaramente abbiamo un problema di offerta e il problema di offerta è importante naturalmente per l'occupazione e per la crescita quindi abbiamo, si deve lavorare su due fronti in questo, in questo senso quindi come vi ho detto in, in teoria cioè la, la, la spesa pubblica si genera attraverso le entrate pubbliche quindi è chiaro che il, il, il, per fare spesa pubblica occorrono le entrate pubbliche in questo periodo è chiaro che aumentare le tasse non ha molto senso uno. due, il flusso di tasse è ridotto perché, perché uno non spende non paga l'IVA eccetera eccetera cioè, quindi ciò che arriva nelle casse dello Stato è fisiologicamente in una fase di riduzione per forza quando l'economia rallenta le entrate pubbliche rallentano non c'è dubbio oggi non è il momento di alzare le tasse lo, fare, lo faranno poi se volete ne parliamo Insomma, questo è chiaro che prima o poi sto boomerang torna indietro, ma non importa, in questo momento non pensiamoci, non è il momento di alzare le tasse e soprattutto le entrate pubbliche sono poche. Quindi di che cosa c'è bisogno del debito pubblico? Normale, perché se io ho le spese e le entrate sono meno delle spese si genera un disavanzo e il disavanzo di cassa vuol dire che tu hai bisogno di quattrini e per avere quattrini esiste un nuovo, un solo modo, quello di fare debito. Fare debito, non c'è altra soluzione. Il debito naturalmente può essere acquistato dalla banca centrale europea, dalla banca centrale come avviene negli Stati Uniti direttamente, oppure si può mettere in condizioni il, il, il, il, il tesoro dello Stato di trovare il debito necessario per fare questa spesa. Attenzione questo è un tema chiave, il debito. Il debito è male? Non è male il debito. Il debito è una questione fisiologica, tutte le imprese sono indebitate. Tutte le imprese sono indebitate, tutte sono indebitate, eh, e, e, e ma allora è male, no? Perché le imprese si indebitano per crescere, cioè la crescita dell'impresa genera quei ricavi che sono sufficienti a rimborsare il debito, ma in realtà nessuno vuol rimborsare il debito, un'impresa rimane indebitata per sempre, perché rimborsa e rinnova, rimborsa e rinnova, rimborsa e rinnova, rimborsa e rinnova, è fantastico, è così, ok? Certo l'impresa indebitata è più debole di quella non indebitata, ma è anche una che se si indebita riesce a crescere di più. Quindi c'è cioè, naturalmente tutta una teoria che insegna quanto deve essere l'indebitamento dell'impresa, eccetera. Vale questo anche per il debito pubblico? Assolutamente sì. Le spese che, almeno in teoria, eh, le spese che il settore pubblico fa accrescono la produttività del Paese, o dovrebbero accrescere la produttività del Paese. Questo vuol dire che un debito pubblico che, con il quale paghi i professori universitari, per fare un esempio qualunque, è, è improduttivo o produttivo? Io mi auguro che sia produttivo, perché io insegno e la gente, i ragazzi imparano molto velocemente, diventano molto più bravi di me, e mettono su imprese, fanno cose, è spesa pubblica che genera la sua capacità di recupero, cioè le tasse del futuro. Quindi non c'è nulla di male nel debito pubblico, il problema è come si usano i quattrini del debito pubblico, che è una cosa completamente diversa dal il debito è male. Sono due cose completamente diverse, il debito non è male, dipende da cosa ci fai con i soldi che prendi a prestito. Devi creare la produttività del futuro, ecco perché è importante il rapporto tra debito e PIL. È importante il rapporto tra debito e PIL perché se sopra c'è il debito che cresce ma sotto hai il PIL che cresce tutto sommato va bene, è come un'impresa che col debito aumenta i propri ricavi, ma va bene perché i ricavi sono quelli che ti consentono di recuperare il debito, non c'è nulla di male nel debito pubblico, bisogna solo vedere che cosa ci fai con questo cavolo di debito pubblico, questo è il senso. Certo. Siccome i capitali sono limitati, se tu hai tanto debito pubblico evidentemente ri si riduce il debito privato, cioè in una condizione normale c'è una competizione tra il pubblico che vuole i soldi per fare delle cose e il privato che vorrebbe i soldi per fare altre cose, quindi ci deve essere un equilibrio, Queste in condizioni normali, oggi in condizioni di emergenza abbiamo talmente tante risorse monetarie messe a disposizione che non c'è competizione, ce n'è per tutti ce n'è per tutti, questo è il senso. Uh, il debito pubblico può essere detenuto dagli, da, dai cittadini del paese oppure dai, dai, dagli esteri, ormai anche il debito pubblico italiano in molta, molta parte è detenuto da cittadini esteri, da istituzioni estere, questo è un punto di debolezza perché se questi si spaventano vendono i titoli e, e se vendono i titoli i tassi di interesse tendono a, ad alzarsi. Chiudo questo, questo discorso teorico ricordando che esiste un disavanzo strutturale strutturale previsto calcolato ed esiste un disavanzo ciclico il disavanzo ciclico è quello al quale assisteremo in questo periodo è ciclico, l'economia rallenta le entrate si riducono e quindi il disavanzo peggiora quindi noi non dobbiamo spaventarci del fatto che il rapporto tra deficit e PIL sarà più alto per forza è più alto, non c'è dubbio che sarà più alto ma è ciclico Ciclico vuol dire che non è strutturale, cioè si riassorbe. Nel momento in cui si riassorbe il disavanzo ciclico, la teoria dice ecco che noi quello che abbiamo speso prima tendiamo a recuperarlo dopo. Ciò che hanno fatto i tedeschi, sempre per fare un esempio importante, quando hanno salvato le banche sono andati in un disavanzo del 4,5% del PIL, ma oggi sono in avanzo. Eh, questo è il senso che purtroppo c'è una piccola distinzione tra noi e loro, ma questo è, è così. Allora, la politica fiscale è più lenta, però può essere molto efficace se lungimirante e orientata ad accrescere la produttività. Belle parole, che è naturale. Allora, che cosa accade oggi e perché? Vi faccio vedere questo signore che vi ricorderete chi è, si chiama Mario Monti, quando aveva 38 anni, il signorino, quindi un'età effettivamente, ha, ha, ha scritto questo... questo questa relazione, questa commissione di studio istituita dal Ministero del Tesoro sul sistema finanziario e creditizio italiano, 82, 38 anni aveva. Perché è importante questa citazione? Perché è colpa sua, diciamo fra virgolette ovviamente, se il sistema finanziario italiano è cambiato ed è diventato di mercato, cioè è colpa sua se il Tesoro dello Stato, invece di andare a collocare i titoli del debito pubblico alle eh, presso la banca centrale e finanziarsi allegramente per qualunque spesa, pensate che c'era un conto corrente di tesoreria che era pari al 14% delle spese previste, quindi quando lo Stato aveva bisogno di soldi, cosa faceva? Aumentava le previsioni di spesa, pazzesco, cioè, assurdo, la totale indisciplina. Ecco, colpa sua se ci troviamo i titoli di Stato, perché disse questo è un sistema vergognoso, Aveva ragione, ma da tecnico naturalmente, lui diceva, eh, vedrete che quando collocheremo i titoli del tempo pubblico presso le famiglie diventeremo più disciplinati perché ci renderemo conto dell'importanza della spesa, uh, infatti è andata proprio così, comunque ve lo cito perché questa cosa è all'origine della, de, de, diciamo così, della, della, è all'origine di quello che oggi viene detto non si torna indietro cioè non vogliamo una banca centrale che finanzi direttamente le spese pubbliche perché abbiamo già visto che cosa ha combinato questo è il, il ritornello per cui la Germania non lo vuole non lo vuole nessuno una banca centrale all'americana non, non la vuole perché? perché abbiamo dimostrato di non, di non riuscire a Essere disciplinati con una banca centrale che ti dà direttamente i quattrini, questo è. E allora, come vi dicevo, l'articolo della Lagarde che abbiamo già citato, il Pandemic Emergency Purchase Program è quello che si sta cercando di fare, l'ho già accennato prima. E finiamo con il tema della, della più, più recente: questo è, è proprio di oggi, questo è il sole 24 ore di oggi. Ieri c'è stato il famoso Eurogruppo, eccetera. Allora, quali sono le questioni in, in ballo? Le questioni in ballo sono come facciamo a dare i soldi per fare. Eh, per, per, per pagare i sussidi di disoccupazione, per salvare l'occupazione, per aiutare le imprese, per pagare le famiglie che in questo momento non hanno reddito, per pagare gli stipendi ai dipendenti delle, aiutare le imprese a pagare gli stipendi ai dipendenti che non sono... Come si può fare? Avete, avete visto che siccome i soldi non ci sono, l'unico modo è prenderli a prestito, cioè non c'è un'altra strada, perché non è che uno dice taglio da una parte e li metto di là, no, qui l'unica strada è fare debito, concetto ovviamente molto fastidioso, ma che è stato fatto in altre occasioni, ripeto, per salvare le banche, lo hanno fatto tutti, dall'Irlanda, dalla Germania, la Francia, la Spagna, l'hanno fatto tutti, non l'abbiamo fatto noi, ma sarebbe un discorso che ci porta un po' lontano. Allora, perché si parla del MES, di questo meccanismo di stabilità a livello europeo? Quando è nato questo MES? Questo MES è nato quando ci fu la crisi greca. La crisi greca è stata gestita malissimo, però si è, si è affermato un principio dirompente che allora nessuno aveva ben focalizzato e cioè che il debito pubblico di un paese riguarda il paese che lo emette. Quindi quando la Grecia ebbe dei problemi di rimborso, di, di, di rifinanziamento del debito, eh, la Germania disse fatti loro naturalmente questa cosa sconvolse, no, lì per lì tutti, e beh, no, giusto, giusto, è chiaro, è giusto, eh, l'hanno fatto i greci, il debito, il debito greco è un problema dei greci, certo, tutti d'accordo, poi però è, è quello portoghese, è già, anche quello della Portogallo, certo, anche quello del Portogallo è un problema portoghese, certo, certo, quello irlandese, e beh, anche quello irlandese è un problema irlandese, quello spagnolo è anche quello spagnolo, un problema dei spagnoli, finché siamo arrivati a noi, che ne avevamo tonnellate, e questo ha generato il disastro, perché, oddio, a forza di dire che ciascun debito è soffatti del, del, del paese che l'hai messo, arriviamo a quello che ne hai messo più di tutti gli altri in termini percentuali, per carità, e troviamo un, un problema gigantesco. È nato quindi un meccanismo di stabilità che è nato per salvare i paesi in eccesso di debito, cioè quelli che di fatto hanno fatto troppo debito e non sono più in grado di pagare. E allora, quando è stato invocato l'utilizzo del MES, chiaramente c'è stato da parte di Italia, ma non solo, dice: cioè, no, ma questo è uno strumento nato per un altro motivo. Qui nessuno di noi è in crisi di debito. Qui siamo in crisi per un altro motivo. Siamo in crisi per un altro motivo. E quindi è chiaro che l'utilizzo di questo strumento, che peraltro prevede delle. Delle, delle, delle, una disciplina ferrea cioè una volta che tu vai a chiedere i soldi al MES che ti da, te li dà a prestito devi, fare, devi impegnarti ad una riduzione del debito una politica di riduzione del debito feroce un po' quello che è, che è accaduto e peraltro questa politica non è più gestita dai governanti del paese ma sostanzialmente c'è un'accessione di sovranità almeno dal punto di vista strettamente economico e finanziario per cui, oddio, andare a chiedere i soldi al MES è, era considerato come Andare col cap famoso cappello in mano che qualcuno insomma, usa come, come immagine, ecco, no? Gi già mai, noi non vogliamo una cosa del genere. In effetti in questa situazione è completamente inadeguato. Ci sono lì dentro soldi che peraltro ci abbiamo messo noi dentro, quindi in qualche modo ci sono perché ce l'abbiamo abbiamo messi, ma insomma, e, e ce li possiamo riprendere, ma non certo alle condizioni che sono previste per una crisi di debito, perché qui nessuno ha una crisi di debito in questo momento, nessuno, tutti aumenteremo il debito, tutti allo stesso modo, certo noi purtroppo partiamo da un debito molto più grande di quello degli altri, e questo naturalmente costituisce un problema. Hanno ridotto le condizioni del MES, il MES ci può prestare soldi, ce li può prestare solo però se noi li usiamo per fare ospedali e investirli nella sanità, insomma c'è un vincolo di destinazione, cosa che ovviamente ai politici non piace, come potete immaginare, e comunque non risolve tutti i problemi che devono risolvere, nel senso che non servono per pagare gli stipendi alle imprese. C'è la Banca Europea degli investimenti che può emettere obbligazioni comprate da terzi, compresa la Banca Centrale Europea, e con questi soldi fa prestiti alle imprese e, e, e, e piani di sviluppo per le imprese. Ci sono, e sempre debito è naturalmente. Poi c'è questo fondo che, eh, che, che viene previsto come integrazione per la, la cassa integrazione sostanzialmente, un fondo comune, anche questo fondo deve essere finanziato e l'unico modo per finanziarlo è fare debiti. Non c'è nessun'altra cosa. E quindi arriviamo al nodo di fondo del problema. Chi è che deve mettere questi debiti? Ecco che arriviamo ai gli euro bond o ai corona bond. Il tema qual è? Quello della cattiva interpretazione di questo strumento che probabilmente non si è riuscito a riusciti a, a impostare correttamente. Nessuno sta chiedendo la eh, collettivizzazione, la, la, la, la, come diciamo, la ripartizione del rischio di debito già esistente. Il rischio di debito già esistente è chiarissimo che è un debito degli italiani e su quello è talmente chiaro che non c'è dubbio. Noi non stiamo chiedendo all'Europa di socializzare il debito, di, di mettere in comune il debito pregresso. Stiamo dicendo il debito nuovo che tutti dovremmo emettere e probabilmente dovremmo emettere tutti in proporzione all'entità del problema che abbiamo e alle tipologie di, di... Il debito nuovo lo facciamo emettere con una garanzia sovranazionale, si tratterebbe del primo caso appunto di di americano emesso dalla, dalla comunità, dall'Unione dall Europea, un debito in euro, un debito forte dal punto di vista delle garanzie che sarebbe garantito contestualmente da tutti i paesi, c'è uno spiraglio perché si dichiara che questo famoso, questo fondo che dovrebbe essere un fondo enorme per finanziare spesa pubblica dell'intera Unione, quindi un fondo enorme può essere finanziato con strumenti finanziari innovativi. Nessuno ha parlato, non sono riusciti a parlare di, di Eurobond. C'è però una, una, una, come dire, una traccia. Teniamo presente che quando la Banca Centrale Europea compra il debito italiano, quello greco, quello spagnolo, eccetera, eccetera, di fatto abbiamo già un rischio di credito del paese che si è spostato a livello comune perché questo rischio è dentro la pancia della Banca Centrale Europea, se salta un paese europeo, ragazzi, eh, saltano i titoli che sono nella, nella, banca, nella pancia della Banca Centrale, in parte eh, c'è una garanzia solo parziale, però c'è, quindi di fatto la Banca Centrale è già avanti, già sta facendo questo e con la riduzione dei pesi negli acquisti, cioè può acquistare quello che vuole liberamente, Nell'ambito del pandemic purchase program, chiaramente questa cosa è ancora più forte, cioè la banca centrale europea sta di fatto agendo come una, come dire, si assume il rischio. Quindi, dal punto di vista politico, la banca, qui siamo più avanti, evidentemente, rispetto a quello che è un concetto di eh, finanziamento di questa enorme, eh, di questa enorme eh, situazione. Eh, direi prima di. Eh, di chiudere eh, spero che vi siate ancora tutti svegli perché sei un'ora e un quarto che parlo eh, un, po', un po' troppo eh, prima di chiudere questa, questa cosa volevo eh, ricordarvi perché il tema del debito è un tema importante quindi volevo tornare un momento a questo concetto che è un concetto importante, c'è un bel grafico vi voglio vedere, questo è un grafico bellissimo appassionante naturalmente arriviamo a anni nei quali qualcuno di voi aveva tre anni, uno ce l'ho presente, di questi qua, siamo nel 93, siamo nel momento in cui l'euro ancora non c'è. Che cosa accade in un paese? C'è la comunità europea, ma non c'è l'euro. Che cosa accade in, in questi paesi? Vedete che i tassi di interesse sono diversi. A un certo punto, quindi qui ci sono i tassi spagnoli e italiani, qui ci sono quelli francesi e tedeschi. Vedete che sono molto diversi. 93, 94, 95, ognuno ha ancora la sua valuta, quindi Italia c'è la lira eccetera, però ci avviciniamo all'euro, vedete che ci stiamo avvicinando all'euro, mano a mano che ci avvicinano all'euro succede il miracolo, tutti i tassi sono uguali, e eh sì perché l'euro nasce con questo forte, fortissimo beneficio che noi ne dovevamo poter trarre, cioè il nostro debito costava sempre di meno, vedete che adesso costa uguale a tutti, siamo tutti uguali, Bellissimo. qui era il sogno realizzato questo è proprio il sogno di Draghi prima qui ancora Draghi non c'era ma insomma il sogno di Draghi è questo eccolo qua Le, il mercato dei capitali europeo funziona è unico perché i tassi sono tutti uguali non contano i paesi poi a un certo punto dopo la crisi finanziaria 2008-2009 è partito il problema della crisi del debito la Grecia nasce dalla Grecia poi si parla di PIGS quindi i paesi, quelli Portogallo, Italia, eh, Portogallo Orlanda, eh, Grecia e Spagna, e poi diventano PX con due I, dove la seconda I, come potete immaginare chi è, eh, e questo, questo è il casino, eccolo qua, purtroppo questo è il problema che oggi ci troviamo ad affrontare, perché se fossimo in una situazione di questo tipo il problema ovviamente non si porrebbe, qui purtroppo c'è il problema il nostro debito ce lo dobbiamo pagare noi a tassi di interesse che saranno tanto più alti, quanto minore sarà la nostra affidabilità nei confronti degli, de, degli altri, del mercato, la nostra, capacità di convincere, la nostra capacità di convincere che stiamo usando bene i soldi, che cresceremo, la nostra crescita, questi sono gli elementi che oggi dobbiamo affrontare in modo più forte, perché? Perché mettere debito a un tasso molto più alto di quello degli altri, è chiaramente in questo periodo un dramma. Ecco perché l'Italia, ma non solo l'Italia, spinge per i famosi euro bond, cioè quel debito comune, che risolverebbe almeno in parte questo problema. Perché, perché l'euro bond sarebbe un finanziamento di emergenza che tutti pagano la stessa, lo stesso, quindi non ci sarebbero differenze tra paesi. È un sogno, è la cosa, sarebbe la cosa più ragionevole e razionale, ma come voi sapete le cose razionali non sempre vengono fatte.